啊。<laughs> Sam! Ehi, hey, Nate! Dov'è Sam? Oh, è proprio lì. Sam! Rilassati, è ancora vivo. Quell'idiota stava per farci ammazzare tutti. Lo porto via da qui. No, non puoi. Rafe, puoi tenerti il tesoro, voglio solo salvare mio fratello. <coughs> Dopo quello che ha combinato. Che animo nobile, ma no. Se restiamo ancora qui, moriremo tutti. È questo che vuoi? Non l'ho mai detto. Che ne pensi, Nadine? <coughs> Bello vederti viva. Ti prego, alleggerisci Nate della pistola. Dammela. Davvero ti fidi di lui? Eh? Non ti riguarda. Ehi, hey, che cosa vorresti insinuare? Nate? Nadine e io siamo soci. Io non frego mai i miei soci. Mettiti là. Tu e tuo fratello. Fin dal principio avete approfittato della mia generosità. Avete provato a tagliarmi fuori e ora è giusto che impariate... Che stai facendo? Ora mi dai la pistola. <ride> Nadine... Non te lo chiedo di nuovo Stai commettendo... ...una grande sciocchezza adesso Guarda giù, Nadine, basta con le... Cristo! Ho detto guarda! Ok, sono due scheletri E allora? Non sono un'esperta di storia come voi Ma penso di sapere chi siano quei due Beh, illuminaci sono Avery e Si sono uccisi. Buon per loro. Qual è il punto? Chiunque sia ossessionato da quel tesoro, ottiene ciò che merita. Quindi che fai? Ci lasci qui a morire? Me ne vado e basta. Che moriate o no, poco importa. Nadine! Aspetta! Addio, re. Nadine! Nadine! Mm. Apri questa cazzo di forza subito! Rafe, se n'è andata Dai, dammi una mano, ci salveremo tutti Oh no No, non funziona così Forza, aiutami con Sam e ti aiuto con la porta No, non sarai mai in grado di godermi Nessuna di queste monete Sapendo che tu e quell'inutile stronzo di tuo fratello siete ancora vivi Ok Ok, senti Calma, ti allenerai a tirare di scherma quando saremo hey, fuori, eh? Chiude quella bocca! Davvero, Rafe, È una follia, perfino per te. Vogliamo parlare di follie? Nathan Drake sbaraglia un pazzo e tutto il suo esercito sulla via per Shamba! Accidenti! Nathan Drake scopre una città perduta in mezzo al deserto del Rubafra! Nathan Drake porta alla luce il leggendario El ah! Ah! Maledizione! Nathan Drake è una leggenda. Ve <ride> l'ha detto un tizio. e io beh, ho sparato. Dai, Rave, ho capito che ce l'hai con me, ma... Nonostante la tua presunta grandezza, Nate, tu non hai niente. Non sei niente aveva pensato di restare oh, sacrificato tutto qua. trovare io non permetterò a due ladrida strapazza un truffatore del credito e a una giornalista fatta di portarmelo via Visto che hai tanto a cuore quella banda di falliti Farò in modo che ti raggiungano In guardia, cazzone Così mi piaci Tieni di spada? Già, devo infilzarti con la punta oh, sarà divertente Oh, oh, oh. Anzi! E questo il Nathan Drake di cui tutti mi parlano! Va bene, va bene, che ho finito! Prendo mio fratello e ce ne andiamo! Puoi bruciare insieme alla nave, fai pure. Che bravo. Sai una cosa, Nate? Dietro la maschera da spaccone sei solo un patetico moccioso. con manie di grandezza. Ah, e con la spada sei una merda. Addio, Nathan Drake. Nathan! Hit! Hit! Hit! Poi tocca la rete, ti vedo. Vai! Non c'è tutto, c'è. C'è un fantasma dietro la stele. Boom! Tok! Tutto qua. Voi tesoro, Rave? È tutto tuo. Uh -huh. Uh -huh. Attile. Andiamo! Fanculo! Ascoltami, ascoltami! Il mio unico desiderio era trovare il tesoro con te. Sanno, no. Hey, sta zitto. Ci siamo, ci siamo riusciti per Tutto ok. No, no, Nathan. deve esserci. Nathan! Devi andartene. No, troverò devi qualcosa. Andarci. Ci sarà un modo! Non Dai Nathan, voglio che almeno tu esca vivo! no. no. Ehi! Dai, Ehi, stai bene. Sì. Ehi, hey. hey, Sally, li ho presi. Dove siete? Proprio qui. Avete preso tutto? Sì, credo di sì E se ho dimenticato qualcosa, vendilo pure <ride> Allora, niente strappo? Dopo gli ultimi giorni preferisco prendere un aereo con servizio bar e sedili reclinabili E poi, lei e io abbiamo molto di cui parlare Sì, immagino E non chiamare di notte dicendo che è l'ultima volta <ride> Prometto Grazie, Sally In gamba, eh? Fatti sentire. Quando sei in città ti devo una birra. È una promessa. Eh. E poi il coniglietto scappa via e lascia tanti piccoli ricordini da coniglio su tutto il lato del presidente. Hey, hey, che cosa le stai raccontando? Solo del tuo periodo da mago. Ah, ti odio. E il tuo nome d'arte? Dai, diglielo. Nate <ride> <Metti> il grande. <ride> Fa ridere, suonava bene Beh, in sua difesa devo dire che era bravo uh -huh. Ok, bene, Sam, è stata davvero un'esperienza conoscerti Mi dai la mano? Beh Lasciati andare, sorellina Abbi cura di questo testone, ok? Sì, lo farò uh, Arrivo subito Sì Mi piace e che Dio l'aiuti sembra amarti davvero. È assurdo, eh? Senti, l'offerta è sempre valida. Ti ringrazio, ma non serve. Ok, ma se pensi di essere un peso non lo sai. No, sei. Non, è per quello, non è per quello. Cioè, è anche per quello, ah. lo ammetto, ma... Pensavo che... Trovato il tesoro di Avery mi sarei sentito... da pagato? E invece mi... Mi ha lasciato uno strano senso di... Vuoto Esatto Beh, vedi, per quanto un'avventura sembri esaltante Quando finisce ti lascia sempre quella sensazione Prima o poi devi decidere a cosa tieni davvero e cosa lasciarti alle spalle <ride> Beh, non sono ancora a quel punto Oltretutto sei ancora in vantaggio in quanto accitanti, che... E non posso accettarlo, sai Beh, te ne ho lasciate un paio ah, Grazie Ah, uh, è eh, arrivata l'auto. Sì. Uh, Sam, abbiamo fatto strada. Puoi ben dirlo. Vieni qui. Senti, non far nulla che io non farei, ok? Sparisci, possa via. Uh. Allora, Victor, che progetti hai? Hm? Mm. <ride> Beh, prima che mi tiraste in mezzo, avevo per le mani una specie di lavoretto. Una specie? Mm? Pericoloso? Eh, con quella gente sì, probabile. Conosco un tizio appena uscito di galera che sarebbe perfetto per questo tipo di lavoro. Che dici? Oh, non saprei. È affidabile? Più o meno. Parla portoghese. Quando o se un marito voltare per casa, che vuol dire? A che ora torna tuo marito? Può andare. Forza. Hai altri sigari? Notta allargare. Ehi, hey, buongiorno. Lo è davvero? Lo è davvero. Oh. D'accordo, hai vinto. Che succede? Siglato un grosso contratto? Oh, molto meglio. Sto per vendere la Jameson Marine. Davvero? Certo. Wow, eh. Beh, su suppongo di doverti fare i complimenti, no? No, non ancora, ma confido che l'affare vada in porto. Hanno tirato sul prezzo, ma alla fine penso che si sia raggiunto. un accordo vantaggioso per tutti. Beh, è fantastico. Già. Lavorerai ancora? No, no, no, no. Credo che mi piacerebbe riposarmi un po', dedicarmi alla famiglia, andare a pescare il più possibile. <ride> Buon per te. <ride> Chi è il fesso che compra la baracca? Ah, oh, ehm, sei tu. Che cosa? No, dai, seriamente. No, sono serissimo. Ehi, hey, Aspetta, aspetta un attimo. Ehi. Hey. Buongiorno, ragazzi. E ci fai qui? Volevo solo dargli un'ultima occhiata. Ho già dato le chiavi a tuo marito. Ok, no, aspetta... State... È uno scherzo. Nate. Ti basti sapere che stai facendo un investimento oculato. Fa la cosa giusta. Chiama quando hai finito. Certo. Ciao. Ciao. Stai comprando la Jameson Marine? Stiamo comprando la Jameson Marine. Ah, ok. Come? E Perché? Beh, ho sentito di un lavoro di recupero al largo delle coste malesi, mi è sembrato perfetto oh, no. per noi. No, tesoro, senti. Siamo scampati per puro miracolo a Libertalia? Sì. E vorresti un altro lavoro illegale? C sai come andrebbe a finire. Chi ha detto che è illegale? Guarda. Sono arrivati stamattina. Sono autentici? Alcuni miei vecchi contatti si sono lavorati ben bene nell'ufficio autorizzazioni malese E la cosa eh. bella è che non hanno corrotto nessuno Beh, meglio così perché non ho idea di come potremmo permetterci di farlo Ecco Apri la mano Cosa? Apri la mano Dai! Santo cielo. Già. Dove l'hai presa? Nella tasca della mia giacca. Ce n'era un bel mucchietto. Un mucchietto? Sam. È un borseggiatore nato. Sì. Ovviamente gran parte sarà investita nella nostra attività. E nella. nuovissima telecamera. Telecamera? Sì Ho pensato che mentre recuperiamo il carico sommerso Potremmo assumere una piccola truppa per filmare tutto e riaprire il mio vecchio show Dove è finito il voler vivere una vita normale? Temo che nel tentativo di condurre una vita normale avessimo esagerato Vedi Quando ero su quell'isola mi mancava l'avventura, la nostra vita e ora abbiamo l'occasione di fare quello che amiamo. Ma da questo momento lavoreremo esclusivamente nella legalità, ok? E io dirigerò tutte le riprese con la mia costosissima telecamera. Wow, hai pensato proprio a tutto, eh? Più o meno Ma senti tu, di una parola e io annullerò tutto quanto Cosa? No, no, no, no, no, no. Voglio essere quello che rovina la pensione anticipata di Jameson Sarebbe crudele <ride> Già Non sarà facile, sai? Le cose belle non lo sono mai Allora, che ne pensi, Nathan Drake? Sì, perché no. Mm. A patto che non debba tenere la contabilità. <ride> non posso farlo io. Sarò troppo impegnata con le mie riprese. Io sarò troppo impegnata con le immersioni. Ok. Bene, faremo a turno. Sì. Oppure... Potremmo giocarcela Stai scherzando? Aspetta, mi sono esercitato Sono bravo No I miei riflessi sono migliorati fare... ultimamente <ride> Davvero? Non posso infliggertelo di nuovo Hai paura di sfidarmi? Non ho alcuna paura okay, di farlo Ok, non da 1 a 10 Quanto hai paura di perdere? Circa 3 Beh, ti conviene salire almeno fino a 11 11? Perché ti farò a pezzi <ride> Ah, sì? Sì Oh, mamma no. eh. Ok Va bene Ci sto